Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovissimo video. Finalmente noi siamo arrivati a 600 iscritti. So che 600 iscritti per uno youtuber non possono essere chissà che cosa, ma per un canale come il mio e soprattutto per uno youtuber eh, intorno ai 15-16 anni, ovvero la mia fascia di età, è già tanto. Quindi ragazzi in questo video che dal minutaggio ovviamente sarà molto molto breve e soltanto un ringraziamento e anche un piccolo annuncio. Più avanti vi dirò, ma comunque inizio a ringraziarvi per i 600 iscritti, non mi sarei aspettato di arrivare a 600 iscritti. Magari più avanti diventeremo sempre più grandi e sempre più ottimi. Ma oggi però vi voglio parlare di una cosa, ovviamente dell'annuncio che io avevo citato 5 secondi fa. Il mio canale è sempre stato così, un video a settimana, ma probabilmente dai 600 iscritti in poi le cose probabilmente cambieranno. Probabilmente non farò un video, neanche due, ma tre video a settimana. Sì, infatti, finalmente farò tre video a settimana, perché guardando per bene il mio canale, ho visto che ci sono tantissime persone che stanno guardando i miei video, soprattutto quelli più popolari, Perciò ho pensato, visto che sto diventando grande, ma non tanto grande proprio a livelli estremi, ma comunque se iscritti non sono per niente male. Sto controllando che molte persone si stanno iscrivendo e che vogliono più video e che stanno sempre commentando i video. Quindi ho pensato, se si stanno iscrivendo in tantissimi e che stanno sempre commentando in tantissimi, allora è il caso di soddisfarli con più video a settimana. Infatti ho deciso di farne 3 a settimana. Le date precise non le so, probabilmente farò tre video a settimana con date sparse, però vi dico che usciranno sempre alle 14 o 14, 14 e 30. Vabbè, dipende sempre se il video eh, sarà disponibile in quell'orario. I contenuti saranno sempre gli stessi, però cercherò eh, di spiegare le cose nella maniera migliore possibile. Ovviamente sempre cercare di intrattenervi e anche di fornirvi informazioni che probabilmente voi prima non sapevate. Cercherò anche di essere molto molto disponibile anche sul secondo canale Che finora ho fatto soltanto 3-4 video, eh? non è che ne ho fatti chissà quanti sono, sono ovviamente rimasto a 4 iscritti Ma cercherò come io ho già detto nell'episodio O meglio non episodio, video Su come ho conosciuto Inazoom11 Cercherò sempre di essere disponibile anche sul secondo canale Perciò raga, il video finisce qui Era soltanto un video per chiarire alle cose su come andrà il canale in futuro e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!